Giro giro tondo. giro giro tondo, quanto è bello il mondo, mondo. gira la terra, e tutti giù per terra. Giro giro tondo, quanto è bello il mondo, gira la terra, gira la terra e tutti giù per terra.